Ciao, sono Chiara, sono del gruppo Giovani Ampas Toscana, oggi sono ad Assisi insieme a tanti altri volontari Ampas per costruire insieme la catena per la pace. Quest'anno la nostra catena per la pace coincide con la campagna Io non rischio di protezione civile, quindi oggi oltre che tessitori di pace ci facciamo anche promotori di buone pratiche di protezione civile.